Come Comitato Salute e Vita abbiamo aderito a questo appello e organizzato insieme agli altri questo presidio sotto il Geno Civile che è la sede della Regione Campania perché riteniamo che eh, la politica, in questo caso la, la Regione Campania e l'amministrazione comunale abbiano dei ritardi eh, inspiegabili su questa vicenda degli incendi in tutta la Regione Campania. Anche Salerno oggi è stato l'esempio, brucia dal Forte della Carnale a Togliara e abbiamo dovuto constatare sulla nostra pelle ritardi inauditi da parte delle forze dell'ordine perché manca proprio sia un vero e proprio coordinamento ma manca eh, da parte delle istituzioni del Comune di Salerno e della Regione Campania la consapevolezza di quello che sta accadendo il territorio non è presidiato, è abbandonato a se stesso è simbolico che venga bruciato il forte della carnale in pieno giorno, in piena mattinata ed è proprio la dimostrazione da parte del, di questi delinquenti, della Camorra e eh, di eh, questi pilomani che hanno demandanti, eh, è la dimostrazione che il territorio non è controllato, non c'è la capacità da parte della, della, di questa amministrazione e di questo governo della regione Campania di controllare il territorio. Anche su questo abbiamo dovuto, abbiamo dovuto registrare da, a livello nazionale con il decreto mandia di, lo scioglimento del corpo forestale eh, che eh, sono passati il 90%, il 70-80% è passato ai carabinieri invece che ai vigili del fuoco quindi ci troviamo un personale ridotto a dover affrontare un'emergenza che è, eh, non è mai successa in Regione Campania, non è un caso però che la Regione Campania abbia Uh, l'emergenza principale di questa situazione perché, lo ripeto, ci sono gravi responsabilità, ritardi e silenzi da parte della Regione Campania, dell'assessorato all'ambiente alla, all che eh, più che occuparsi di quello è, è occupato e preso da altre cose, e dallo stesso governatore che firma la Convenzione con i Vigili del Fuoco, il ritardo è solo dopo che, eh, come, come sappiamo, eh, il Vesuvio... Diciamo è stato incendiato. Insomma ci troviamo in una situazione di grave eh, emergenza e chiediamo con forza anche noi come Comitato Salute e Vita insieme alle altre organizzazioni e associazioni qui presenti che si facciano un unità di crisi anche nella città di Salerno. Il sindaco eh, si ricordi che è il primo responsabile della salute dei cittadini, questa vicenda del, degli incendi sta contribuendo a danneggiare anche su questo la salute dei cittadini perché ricordiamo che per esempio a Oggiara, l'incendio che è scoppiato poco, poche ore fa dove sono arrivati in ritardo i vigili del fuoco ma non per colpa loro ma perché non c'è il personale adeguato in, in termini di numeri a rispondere a questa emergenza in quell'area di eh, Oggiara c'erano diversi rifiuti abbandonati, nascosti dove l'amministrazione comunale per questo me la prendo fortemente con la, chi governa questa città non ha in questi mesi tutelato e eh, eh, impedito che quell'aria diventasse una vera e propria discarica e oggi quell'aria con questi rifiuti, perché sentivamo puzza di bruciato di plastica e non sappiamo quali, quali, quali tipi di, di rifiuti sono stati bruciati, sono andati in fumo, sono stati incendiati insieme alla montagna di, di, di Ugliara, alla collina. Noi pensiamo che quest'anno, legato alla siccità eh, che c'è stato sul nostro territorio, sul territorio campano, eh, ci sia stato ovviamente un, un incremento di, eh, del, degli incendi, che però non giustificano il numero e le cause eh, che, noi, che noi vogliamo attribuire a questi, a questi incendi, perché da una parte... Ehm, non possiamo non ritenere eh, dolosi, non possiamo ritenere che sia una, una, mano, eh, una mano criminale che sta dietro a questi, a questi incendi e che eh, sta devastando il nostro, il nostro territorio eh, nel, nel silenzio totale delle istituzioni, perché quella è la cosa eh, che a noi in questo momento sta sconvolgendo. Dopo una settimana e più dagli incendi viene, vengo, viene, viene dichiarato uno stato di emergenza, viene questa questa tematica, questo problema diventa un, un problema di carattere generale. Prima si è sottaciuto questo, si è dovuto arrivare all'incendio del Vesuvio, alle foto aberranti che noi abbiamo visto del, del, del Vesuvio. Oggi noi siamo qui a Salerno eh, di fronte al genere civile proprio per, eh, per chiedere... Eh, per per chiedere che venga istituito un tavolo con l'ARPAC e con l'assessore con, con Bonavitacola rispetto a, un, a una gestione e alla prevenzione del, del, di questa emergenza e che questo non accada più. Eh, noi pensiamo che eh, chi devasta il territorio per lucrare, eh, per spingere le istituzioni, per spingere i comuni a, a, a, ad, ottenere, ad ottenere qualcosa, ad ottenere, di aumento dei forestali oppure ehm, voler lucrare sui nostri territori distruggendo le, in, uh, i nostri monti, le nostre colline, i nostri boschi, uh, non, sia, uh, non può essere lasciato impunito, non può essere, non può essere lasciato sconosciuto e questo è solo uh, um, e, e per questo noi riteniamo che la magistratura debba impegnarsi realmente uh, in questo, um, nello scovare le cause criminali di, questo, di, questi, di questi incendi perché non è solamente il Vesuvio che è stato questo ma come sapete benissimo sui giornali esce eh, come avete, avete anche detto sui, sui giornali e sulle televisioni tutte le montagne dell'Ebolitano, i Monti Lattari, la Valle dell'Irno le zone attorno Fisciano e l'Università anche al risorso delle case, a Oyara ci sono incendi dappertutto e non possiamo pensare che siano casuali. L'evento di oggi di Torrione eh, della fo di Forte La Carnale rappresenta in un certo senso um, un evento che non può essere più taciuto, mentre prima in un certo senso in queste settimane abbiamo visto che se ne è parlato, se ne è parlato sempre di più, fino alla manifestazione napoletana ma si è parlato del Vesuvio. Oggi, i salernitani diciamo, eh, hanno avuto la prova, tangente, la prova tangibile del, del, di, di quello che sta accadendo, quindi noi chiediamo da una parte eh, che la magistratura indaghi e eh, eh, che questa cosa non venga lasciata nel dimenticatoio e dall'altra parte chiediamo al comune, alla provincia e alla regione di istituire un tavolo di emergenza sull'emergenza e che venga spiegata alla popolazione e ai cittadini come si vogliono comportare, su, per esempio, sulle colline di Giovi, che in questo momento non sono, stato, non sono state colpite, ma eh, potrebbero essere colpite. Sono state colpite in questi giorni. Eh, vogliamo capire qual è il piano di prevenzione, vogliamo capire qual è l'organico, vogliamo capire se... Cioè, I cittadini hanno bisogno di risposta, hanno bisogno di sentirsi al sicuro rispetto a una questione che sembrava superata, che sembrava una cosa arcaica come la questione degli incendi boschivi e invece noi ci troviamo in questo momento ad avere un'emergenza in cui tutto il territorio eh, campano, campano e stranamente anche di altre regioni contemporaneamente si incendiano eh, in questa maniera.